quando si inizia lo studio dei circuiti in regime sinusoidale le difficoltà matematiche che si incontrano nei calcoli con i numeri complessi a volte rischiano di creare un ostacolo eccessivo appunto al corretto e fluido avanzamento delle nostre competenze e delle nostre capacità di analisi con questa lezione vi vorrei semplicemente suggerire degli strumenti da utilizzare e da esplorare per aiutarvi a superare queste difficoltà matematiche la matematica non deve essere un ostacolo deve essere uno strumento e quindi come tale dobbiamo imparare a utilizzarlo al meglio per le nostre esigenze e per ottenere i nostri risultati non deve essere a sua volta un ostacolo al raggiungimento di ciò che ci siamo prefissi Partiamo da alcuni strumenti di calcolo che, su un computer di qualunque sia il sistema operativo che utilizziate, possiamo trovare e eh, possiamo utilizzare al meglio per affrontare appunto i calcoli con i numeri complessi. Eh, sto parlando dei fogli di calcolo quelli che vi propongo sono le versioni gratuite le versioni eh, che non richiedono l'uso di una licenza a pagamento ma che sono eh, licenziati per un uso eh, non commerciale eh, ne approfitto anche per ricordarvi di evitare sempre l'utilizzo di software non, non ufficiale e, e non originale eh, se il problema dell'acquisto della licenza l'ostacolo economico eh, non vi consente eh, l'acquisto la, eh, del software che, che volete cercate fra le alternative che vi forniscono una licenza d'uso eh, non a pagamento troverete sicuramente strumenti altrettanto validi e che vi consentono di affrontare la gran parte delle situazioni e dei problemi che, vi, che incontrate um, Partiamo quindi ad esempio dall'utilizzo come foglio di calcolo dei fogli che ci mette a disposizione Google, quelli che chiama proprio fogli Google. Un foglio Google, come tutti i fogli di calcolo, si presenta eh, nella... Nella forma classica a righe e colonne eh, e qua noi andare, possiamo andare a scrivere le, le, le funzioni per la soluzione dei nostri circuiti quindi eh, per fare i calcoli con i numeri complessi quello che vedete qua è un normale un qualunque foglio vuoto di partenza io adesso da questo Passo a un foglio dove ho già preparato una struttura utile per il caso che vogliamo analizzare. Adesso, qua, quello che vedete, qua. È un, un foglio appunto già strutturato eh, c'è una parte iniziale dove noi possiamo andare a scrivere i dati della grandezza sinusoidale dalla quale noi partiamo che può essere una tensione o una corrente e abbiamo come obiettivo quello di ottenere il fasore della corrispondente appunto del, della grandezza sinusoidale che stiamo studiando espresso in modulo fase parte reale, parte immaginaria e quindi con il numero complesso adesso associato. Ehm quindi partiamo dai dati della sinusoide questa parte qua in alto dove appunto eh, questa eh, con il, il titolino in giallo eh, questa è la zona in cui io inserisco i dati vedete io qua posso inserire l'ampiezza ad esempio in questo foglio sto ipotizzando di avere a che fare con una tensione ma ovviamente l'analogo foglio andrebbe bene per inserire i dati di una corrente quindi in questa cella inserisco l'ampiezza quindi il valore massimo raggiunto dalla sinusoide, in questo caso 10 volt, la frequenza della sinusoide, 50 Hz nell'esempio, e la fase della sinusoide espressa in questo caso in angoli sessagesimali, nell'esempio 45 gradi. In questa parte sottostante, in questa riquadrata in verde ho, un primo dei, ho riportato alcuni primi calcoli che mi consentono di ricavare delle grandezze eh, utili per descrivere la sinusoide. Ad esempio in, in questa cella calcolo il eh, valore della pulsazione espressa in radianti al secondo la pulsazione legata alla frequenza dalla formula 2 pi greco f, quindi se andiamo a vedere il dettaglio della formula inserita nella nella cella dove appunto viene calcolata la pulsazione vedete che la formula è proprio quella di 2, π greco la funzione pi greco, aperta e chiusa a tonda è la funzione del foglio di calcolo che corrisponde al numero pi greco non approssimato o perlomeno approssimato con i limiti dell'approssimazione interna del foglio quindi mol molto più eh, preciso di quello che possiamo scrivere noi ad esempio scrivendo 3,14 eh, che tutti ci ricordiamo ma eh, potrebbe introdurre l'uso di un'approssimazione di questo tipo potrebbe introdurre appunto un livello di approssimazione che nel corso dei calcoli potrebbe risultare eccessivo, quindi conviene utilizzare la funzione interna del foglio pi.greco che invece eh, ci dà una rappresentazione molto più accurata del numero pi greco e poi eh, vedete 2pi greco per f, f si trova nella cella b3 e quindi era quella che eh, viene moltiplicata. Passiamo adesso a questa seconda cella dove vedete io eseguo il calcolo della fase esprimendola in radianti piuttosto che in gradi sessagesimali come in inseriti, questo perché diciamo per, per nostra abitudine i gradi sessegesimali probabilmente ci sono molto più familiari eh, per motivi come dire, scolastici ci vengono insegnati in questo modo quindi gli angoli da 0 a 360 gradi ci sono molto più familiari degli angoli da 0 a 2 π radianti quindi solitamente noi preferiamo pensare in gradi sessagesimali, quindi anche i dati di riferimento della nostra grandezza sinusoidale qua di partenza sono espressi in gradi sessagesimali, 45 gradi, ma può essere importante avere questo valore espresso in radianti anche perché vedremo che i fogli di calcolo Nell'eseguire calcoli trigonometrici utilizzano i gradi espressi in radianti. Questo anche perché nel sistema di misura internazionale l'unità di misura appunto degli, per gli angoli è il radiante, non il grado sessagesimale. Quindi è importante saper fare le conversioni nei due sensi, da angoli sessagesimali a radianti e viceversa. Vediamo come possiamo fare facilmente come io ho determinato quest'angolo eh, in radianti di 0,785 ovviamente approssimato qua possiamo giocare eh, con il numero di cifre eh, decimali eh, rappresentate andando ad aumentarle con questa funzione o a diminuirle adesso è inutile eccedere nella, nella rappresentazione numerica che può essere fastidiosa dal, durante, durante lo studio avere numeri con un eccessivo numero di decimali quello che ci quello che interessa a noi è che ciò la parte che noi vediamo del numero è sempre una parte approssimata in modo corretto dietro questo numero c'è un numero con un numero di cifre decimali molto più elevato quello che internamente utilizza il foglio di calcolo noi invece possiamo limitare quelli che vediamo a quelli che ci sono più comodi e più funzionali per il, mentre lavoriamo quindi torniamo alla conversione vi faccio vedere la formula ingrandendola che utilizzo per la conversione andiamo a vederla qui vedete che la, la formula utilizza la funzione interna pi greco di nuovo per il per il calcolo il, la trasformazione si fa per proporzione si sa che pi greco sta a 180 gradi come un angolo in radianti sta a un angolo espresso in eh, angoli in gradi sessagesimali quindi sviluppando la proporzione se io parto da un angolo in gradi sessagesimali per arrivare allo stesso angolo espresso in radianti io devo prendere l'angolo eh, sessagesimale quello espresso qua dalla cella b4 che è quella dove ho inserito il 45 gradi e lo devo moltiplicare per il rapporto fra pi greco e 180 questa espressione appunto mi trasforma l'angolo in radianti ed è questo 0,785 quest'altra c'è qua sotto e, come dire, è solo una rappresentazione grafica un giochino diciamo eh, grafico e di composizione che mi sono divertito a fare per vedere scritta eh, l'espressione nel tempo della grandezza dalla grandezza sinusidale rappresentata da questi dati per curiosità vi faccio vedere come l'ho ottenuta in modo che eh, se vi incuriosisce possiate riprodurla e vedere un pochettino come come è fatta vado a ingrandire di nuovo questa zona vediamo se riesco a farla vedere tutto vedete tutto funziona intorno a una funzione interna del foglio di calcolo di concatenazione concatena non fa altro che eh, mettere delle, dei pezzi eh, di testo diciamo o di numeri eh, uno appresso all'altro in modo da ottenere il risultato otti, eh, voluto adesso qua io eh, vi faccio scorrere la la funzione in modo che se vi incuriosisce la potete riprodurre per calcolare il modulo devo semplicemente calcolare il valore efficace dell'ampiezza della sinusoide allora notiamoci la cella nella quale si trova l'ampiezza vedete colonna b Riga 2, quindi la cella b2 contiene l'ampiezza. Questo eh, lo memorizzo semplicemente per potervelo far vedere eh, qua quando vado a scrivere. Eh, ingrandisco quindi il modulo della funzione io lo calcolerò prendendo B2 la cella che contiene il, il modulo eh, cioè l'ampiezza e, e lo divido per la radice quadrata di 2 radice quadrata di 2 eh, che calcolo con la funzione interna radq vedete che mentre scrivo mi compare un help che mi aiuta nella selezione nell'individuare la la funzione corretta, radq valore, questa è la sintassi della funzione, mi dà un esempio, radq di 9 mi restituisce il, la radice quadrata del numero tra parentesi, quindi qua io sto dividendo per la radice quadrata di 2, vedete anche che il foglio mi dà già il risultato suggerito che otterrò e vedo che il, eh, il risultato è... È appunto il, il, valore del, il valore efficace della sinusoide ovviamente in volt vedete qua rispetto all'unità di misura andiamo a calcolare la fase in radianti questo l'abbiamo già fatto qui quindi qua lo ripeto semplicemente per ricordarvi come effettuare questa conversione l'angolo di partenza in gradi sessagesimali qua si trova nella cella b4 quindi ricordiamoci questo perché nell'ingrandimento perdo il riferimento quindi qua vado a calcolare e devo semplicemente fare quindi l'angolo sessagesimale b4 vedete il valore 45 mi viene riportato sopra lo devo moltiplicare per Greco, vedete come inizia a scrivere p punto mi compare il suggerimento se io premo invio automaticamente mi completa la funzione eh, proposta devo chiudere la parentesi perché pi greco è una funzione interna senza eh, però parametri e quindi devo aprire e chiudere la parentesi e devo dividere quello che ho ottenuto per 180 per ottenere il valore in gradi in radianti e siamo arrivati alla determinazione adesso della parte reale e della parte immaginaria parte reale che sappiamo essere uguale al modulo per il coseno della, della fase e la parte immaginaria che sarà uguale al modulo per il seno della fase quindi andiamo a scrivere le nostre espressioni. Allora, parte reale, abbiamo detto essere qua posso usare anche il mouse, vado a prendere il modulo che è la cella E2 e lo moltiplico per il coseno vedete anche qua l'elp mi aiuta coseno dell'angolo vedete qua che mi dice restituisce il coseno di un angolo specificato in radianti non so se eh, vedete completamente la scritta comunque eh, mi avverte la funzione che l'angolo deve essere espresso in radianti e per questo è necessario effettuare quella conversione che vi dicevo quindi andiamo a prendere l'angolo chiudiamo la parentesi ed ecco la parte reale 5 anche qua per essere corretti dovrei indicare che si tratta di volt e anche nella parte immaginaria l'unità di misura è il volt. Andiamo a calcolare la parte immaginaria a questo punto, quindi abbiamo il modulo sempre questa volta per il seno. Sempre dell'angolo in radianti, premo e invio e vedete parte reale e parte immaginaria in questo caso coincidono, semplicemente perché l'angolo in radianti che io ho scelto l'angolo in gradi che io ho scelto è 45 gradi, quindi sono nella bisettrice del piano de di Gauss, e quindi parte reale e parte immaginaria sono uguali. Ovviamente, se io qua adesso vado a cambiare l'angolo eh, da 45, ad esempio. A 30 gradi, vedete ovviamente calcola, eh, cambia il valore anche in radianti, e cambiano di conseguenza i valori della parte reale, della parte immaginaria eh, calcolata di conseguenza. Ritorniamo ai 45 gradi dell'esempio e andiamo adesso alla parte più interessante perché qua ancora non abbiamo utilizzato nessuna funzione particolare per i numeri complessi ma abbiamo utilizzato funzioni scientifiche eh, trigonometriche che troviamo anche in una normale calcolatrice scientifica eh, non, non predisposta per i calcoli complessi. Il foglio di calcolo invece mi, mi consente anche di eh, di lavorare con i numeri complessi si tratta di scoprire quali sono le, le funzioni che eh, lavorano con i numeri complessi Nei, eh, se andate torno un attimo sul generico foglio di calcolo e eh, andate sulla guida e andate a scoprire l'elenco delle funzioni stiamo parlando dei fogli di google nell'elenco delle funzioni eh, che è una guida online io ho appunto l'elenco di tutte le funzioni che eh, la, il foglio di calcolo è in grado di utilizzare qua succede una cosa strana eh, ho notato perché se io qua cerco eh, inizio a, a scrivere complesso per filtrare i risultati quindi soltanto alle parti eh, relative alle funzioni che lavorano con i numeri complessi mi compaiono una serie di funzioni adesso, Ingrandisco per farvi vedere be bene, ad esempio, vedete qua: comp.Coniugato, questo restituisce il coniugato numero complesso, comp.div dovrebbe fare la divisione, comp.immaginario e così via. Ehm, la cosa strana è che se noi andiamo a provare questi, queste funzioni. Eh, scopriamo perlomeno in questa versione di google oggi durante la, la realizzazione di questo video scopriremo che quelle funzioni in realtà non vengono riconosciute con quei nomi eh, basta fare una prova se vi ricordate le funzioni iniziavano tutti per comp vedete se io inizio a scrivere com l'unica cosa che viene fuori è questo complex per la creazione di un numero complesso ma se io vado avanti e metto comp. Punto, per cercare le eh, funzioni successive che avevamo visto ad esempio punto div punto coniugato punto eccetera eh, le varie opzioni vedete che l'elp mi abbandona e non mi dà più eh, alternative anche se io forzassi l'uso della, della funzione eh, cioè provarsi a scriverla a completarla in qualche modo quello che otterrei semplicemente è eh, che la funzione è sconosciuta vedete come come dice qua la funzione è sconosciuta quindi c'è qualcosa che non va qualcuno di voi potrebbe segnalare a google eh, che qualcosa non va vi faccio vedere che eccolo qua comp.div nel nel, nell'elp online di google è presente quindi eh, vedete qua la, la sintassi sarebbe comp.div dividendo tra parentesi tonte dividendo punto e virgola divisore ma se io vado a fare questo potete provare anche a utilizzare i maiuscoli come eh, le lettere maiuscole come indicato qua ma nulla, nulla cambia nel, nel nostro caso proviamo con le maiuscole comp vedete che continua a, continua a comparire complex come unica alternativa e se io provassi anche comp.div vedete funzione sconosciuta al di là dei parametri che lei necessita per fare il calcolo però proprio non viene riconosciuta la funzione quindi abbandoniamo questa strada perché non è quella che ci porterà da nessuna parte e andiamo a vedere quello che invece è in grado di fare effettivamente il foglio. Allora, prima cosa ci serve creare un numero complesso. Il numero complesso lo creiamo con l'unica fu funzione che nell'elp nel online eh, effettivamente risulta raggiungibile dal nostro foglio di calcolo, che è complex. Andiamo eh, complex funziona sapendo parte reale e parte immaginaria. Quindi andiamo a eh, la parte reale: è questo 5, la parte immaginaria è contenuta in quest'altra cella. Quindi andiamo a creare il nostro numero complesso con la funzione Complex. Vedete che adesso l'elp funziona, quindi viene riconosciuta. Vedete che chiede una parte reale che andiamo a prendere, poi punto e virgola per separare le parti chiede la parte immaginaria che è quest'altra cella e poi l'ultima eh, opzione che, ehm, che non è obbligatoria è facoltativa è il suffisso cioè la lettera da utilizzare per eh, in individuare la parte immaginaria di solito I in matematica in elettrotecnica si preferisce utilizzare la lettera J per non confonderci con le correnti ecco vedete che il foglio di calcolo ha creato il nostro numero complesso 5 più 5 j parte reale e parte immaginaria una volta che abbiamo il numero complesso parte reale e parte immaginaria in un'unica entità risulta comodo utilizzare delle funzioni per operare su quel numero complesso ad esempio qua io voglio calcolare il modulo il modulo non sarebbe altro che quello di partenza, ma io adesso vi voglio far vedere l'utilizzo delle funzioni che lavorano con i numeri complessi. Quindi andiamo a ingrandire la parte che ci interessa, andiamo a calcolare il modulo. Il modulo ho scoperto essere eh, utilizzabile attraverso la funzione che non è comp.modulo come dice la guida, ma è im che scopriamo essere l'iniziale diciamo, della gran parte delle funzioni che lavorano con i numeri immaginari quindi quando cerchiamo funzioni con i numeri immaginari sui fogli di Google iniziamo a scrivere qualcosa che inizia con IM vedete, IM andiamo avanti e scriviamo ABS eccolo qua abs che sta per ab absolute in inglese quindi e vedete che qua è il valore assoluto di un numero complesso Questa è la funzione che google il foglio google riconosce semplicemente devo indicargli quale numero complesso quindi questa cella chiudo ed ecco che senza calcoli trigonometrici arrivo al modulo calcolato il modulo posso spostarmi al calcolo del, dell'argomento, per il calcolo dell'argomento la funzione da utilizzare ho scoperto essere im, sempre numeri immaginari e in questo caso ci aiuta anche l'iniziale di, arg di argomento perché im-argument -im vuole sempre un numero complesso, quindi il primo, chiamiamo la cella E8, ed ecco che mi restituisce il valore dell'argomento, quindi dell'angolo, caratteristico del numero complesso, che appunto viene chiamato argomento del numero complesso, e vedete che lo restituisce in radianti 0,785 il valore in radianti. E se lo voglio in gradi? Lo sappiamo fare, abbiamo visto, perché per farlo qua eh, la formula inversa per il passaggio da radianti a gradi eh, possiamo quindi scrivere la proporzione, in questo caso dobbiamo prendere il valore in radianti, moltiplicarlo per 180 e dividerlo per pi greco. E ritornano i nostri 45 gradi. Nelle prossime lezioni andremo avanti nei calcoli e vi mostrerò altri strumenti alternativi.